Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli, però eh, che si svolge nella Maze Bank, ma va bene qualunque Maze Bank, fatto con i veicoli speciali e con questo glitch si rimane buggati sempre ragazzi. Allora, eh, come nell'altro video vi ripeto, ho sentito, però non ne ho la certezza perché a me funziona anche qui... Che in alcune gare tipo queste gare qui dei veicoli speciali dove ci sono gli RP doppi il glitch non funziona sempre però a me ha funzionato quindi voi provatelo sia in queste gare che in quelle gare rosa e provate il glitch vedete voi insomma a me eh, ha funzionato benissimo anche in queste gare però ci sono altre gare in mappa che potete utilizzare allora, a questo punto facciamo sempre il solito bug, apriamo il telefono una volta, colpi domus dei, riapriamo il telefono, colpi domus dei, e aspettiamo il caricamento, 2 di 4, 3 di 4, quando vediamo il caricamento, prendiamo e acceleriamo, ragazzi, è semplicissimo, come avete appena visto, e, e io sono buggato, mi sono buggato tranquillamente. E quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi dobbiamo andare allo santos custom come nel glitch che vi ho portato in precedenza quello della clubhouse che poi ho girato prima questo e, e ho portato prima quello non sa so, so perché però vabbè e comunque sia è lo stesso ragazzi andiamo allo santos custom facciamo un cambio targa questo ve lo mando un pochino in velocità ragazzi, questo video, non tutto è in velocità però un pochino in velocità, facciamo un cambio targa, cambiamo solamente il colore della targa e poi torneremo alla, al nostro made bank, alla nostra, al nostro CEO, come avete visto in mappa il blazer acqua non c'è, quindi possiamo procedere a fare il glitch, andiamo nel nostro CEO una volta che saremo andati nel nostro CEO dovremo avere un'auto con targa personalizzata perché in questo caso dovremo utilizzare la targa personalizzata e, e andiamo a procedere se invece volete la targa non personalizzata ogni volta vi dovrete ribaggare ragazzi quindi ve lo dico in anticipo io adesso in questo caso vado a usare la targa Personalizzata giusto per eh, spiegarvi al meglio quindi metterò eh, un'auto con targa personalizzata e andremo a fare due duplicazioni ve le farò vedere due duplicazioni di seguito in maniera tale che voi capiate eh, come continuare a rimanere buggati eh, senza dovervi buggare nuovamente quindi entriamo nel, nell'officina come sempre facciamo un cambio targa ovviamente come sempre per questo dico ragazzi eh, che dovete avere la targa personalizzata perché altrimenti vi usciranno tutte targhe clone e non appena venderete la prima, massimo la seconda, auto con la stessa targa vi scatterà il blocco giornaliero immediato ragazzi quindi fate bene attenzione a ciò che fate a questo punto risalite in auto, premete la freccia a destra e vi riporterà dentro la vostra, il vostro garage con la duplicazione avvenuta e qui, allora, se avete problemi a far uscire l'auto da qui, avviate un colpo di lester e non vi posso garantire che come nel glitch della clubhouse rimaniate buggati, però ci può stare che rimanete buggati. Se invece avete questa Maid bank che ho io, che è l'Arcadius, basterà andare nell'ufficio e poi scendere a piano terra e vi troverete l'auto spawnata al piano terra quindi ragazzi come ho detto ve lo mando un pochino in velocità perché, tanto questi sono passaggi più o meno che conoscete come vedete non c'è più l'auto e quando uscirò sarà spawnata a terra eccola qui quindi a questo punto riprendiamo l'auto la rimettiamo nel garage e la duplicazione è avvenuta ovviamente il garage dovrà essere pieno e dovremo avere delle LG RH8 da sostituire con i cloni che abbiamo appena fatto quindi andiamo a sostituire con la RH8, questo glitch funziona in tutti i piani del CEO, non, non c'è necessità di il primo, secondo, terzo, uno qualunque va bene. E potete usare qualunque veicolo speciale, quindi a questo punto io andrò eh, a richiamare, anzi non qualunque, quelli che entrano dentro lo Santos Custom, andrò a richiamare il blazer ragazzi, e quelli che entrano nello Santos Custom sono non so, la Voltic, il Blazer Acqua ce ne sono un po' quindi usate quelli che avete io mi metto di spalle così di solito mi compare sempre alle spalle invece di starlo a cercare anche perché poi è invisibile in mappa e non lo vedremo andiamo allo Santos Custom recuperiamo il Blazer, andiamo allo Santos Custom facciamo un cambio targa e una volta che avremo fatto il nostro cambio targa potremo tornare direttamente al nostro CEO e continuare a fare la duplicazione saremo sempre buggati ragazzi quindi io torno al CEO ho lasciato il video integrale proprio per farvelo capire per farvi capire che non faccio tagli cose, cazzi e mazzi e quindi una volta nel nostro CEO andremo a ripetere il bug ragazzi andremo a ripetere non il bug, il glitch quindi rientriamo nel nostro CEO, prendiamo il veicolo che vogliamo duplicare però andiamo per gradi, nel senso cercore, cercherò di commentarvelo man mano che lo faccio, premiamo freccia a destra, entriamo nella nostra officina, una volta che siamo nell'officina facciamo un cambio targa, ripeto targhe personalizzate per questo glitch ragazzi, facciamo un cambio colore della targa, una volta che abbiamo cambiato il colore, scendiamo dall'auto, risaliamo sull'auto, premiamo la freccia a destra e automaticamente farà un bug che ci riporterà dentro il nostro, il nostro garage di provenienza in pratica e avremo nuovamente il clone. Una volta fatto ciò, come ho già detto in precedenza, se non riuscite a tirare fuori l'auto, avviate un colpo di lestera e con questo non garantisco che rimaniate buggati nella clubhouse rimanete buggati qui alcune volte si sbugga alcune volte rimane buggato ad alcuni rimane buggato sempre ad alcuni si sbugga ogni volta quindi non vi posso garantire io eh, delle cose però facendolo qui all'Arcadius come lo sto facendo io rimane sempre buggato ragazzi a questo punto scendiamo dal, dall'Arcadius andiamo a piano terra troveremo il nostro clone e lo andremo a rimettere in garage ragazzi come vedete, è qui. Lo andiamo a mettere in garage. Ci dirà garage pieno perché giustamente abbiamo un LGRH8 in garage da sostituire. Io qui so sa che cazzo ho fatto, ho fatto un bordello, ho fatto regà. Tutte le ho prese le colonne, eh? Quindi rientriamo in garage, garage pieno. Andremo a sostituire e sostituiremo con una LGRH8. E il glitch è fatto e da qui potremo continuare tutte le volte che vogliamo a fare il glitch e rimarremo sempre buggati con i veicoli speciali. Con la deluxe invece ragazzi ogni volta vi dovrete ribuggare. E... Che altro dirvi ragazzi questa è la data e l'ora. Ovviamente come ho detto prima l'ho girato... Ho girato prima questa e poi quella della Clubhouse. Comunque sia detto questo un saluto a tutti e al prossimo video.